Soprattutto per il gioco mio quindi faccio come pare, capito Magnus? Eh? Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale e bentornati dal nostro calogero Bottas su f 122 Il nostro pilota biberbanca viene dalla prestazione sinceramente inaspettata in Giappone ma oggi c'è un'altra gara, c'è il Kota che tra parentesi nel momento in cui lo sto registrando è la stessa settimana in cui ci abbiamo corso con le GT4, quindi se vedete questa è la settimana What's American Boys se corre in Inghilterra, sì ciao, se corre in America. Prima di cominciare, ovviamente, andiamo a fare un regappino della situazione. Dunque, primo in classifica c'è sempre Max Verstappen con 317 punti. Poi Leclerc, Perez, Hamilton, nostro compagno di squadra Sainz Norris e il nostro calodice Bottas in settima posizione a 144 punti. Sostanzialmente il settimo posto è abbastanza in frigorifero. Eh, non so se si dice abbastanza frigorifero. Comunque, insomma, abbastanza al sicuro. Eh, però, l'idea era quella di attaccare Norris in sesta posizione. Ma nell'ultima gare gli è salita a scienza a Norris. Quindi, eh, praticamente, sta diventando un'impresa impossibile. Attacca troia di Norris che ha fatto primo pure nelle prove libere. We... Mamma mia, quanto camminano, raga Un secondo e quattro nei libere è tanto. Non la vedo bene, raga, altro che vibrazioni positive, porca puttana. Sono super lenti, ecco, guarda che bella luce che c'è, mamma mia. Già non bastava ne rotture dei coglioni della macchina, ci cioè, si mette pure il sole qui. Ma io non vedo niente con questo sole così, oh. Ma c'è qualcosa che non va nelle impostazioni grafiche? Aiuto, datemi un occhiali da sole. Cioè, ma così non si può guidare, oh. non vedo niente. Il problema è che qui, eh, con sta luce che ti acceca, vabbè io direi di se no qui famo notte. Eh. Speriamo di aver azzeccato il momento giusto. Ecco direi proprio di no, così a occhio, porca puttana. Ma che schifo è? Cioè, ma non si vede un cazzo però, ma non si può fare qualifica così. Undicesimo, mamma mia che tragedia. Male male, la classifica, sinceramente potevo partire sicuramente meglio, potevo fare un tempo migliore, ma non vedevo una ceppa. parcheggià come al solito il meglio dalla partenza. tranquillo Alex mi chiamano per i paesi a me a fare partenze oh ma forse saranno troppi 8000 giri, me ne metto 6000 niente, niente io non sono capace a partire cazzo. però sono molto più bravo a buttarmi dentro attenzione qui c'è sta gas lì Mamma mia che partenza che ha fatto Calò. Ha fatto una partenza clamorosa nella cocciutaggine, le buttate in mezzo. Siamo tirate a gas lì, però abbiamo recuperato due posizioni a curva 1 dopo che ne avevamo perse 25. Una manovra un pochettino pericolosa, effettivamente. Quello è vero, però si è fatto male nessuno. Attenzione, questa non è un'esercitazione, ripeto, non è un'esercitazione. Abbiamo azzeccato una partenza. Cioè, in realtà la partenza era sbagliata, però... Stiamo azzeccato il dopo partenza... Abbiamo cercato di recuperare... ...magari non andando lunghi qui, potrebbe aiutare... ...attenzione che si prova in fila Albon, mamma mia, ha buttato il sorpasso, ma... non me potrò difendere, ma allargo... e cerco di tenerla ma non la riesco a tenere a posizione infatti mi hanno risuperato un 2 ecco appunto box cancellate tutta l'euforia perché se sono ripresi a posizione quella a cui gli avevo fregato rispondo stavo all'inizio 1 hertz adesso siamo dietro Verstappen non è piacevole in effetti questa cosa qui si ricorderà di quando ci stava dietro mentre se giocavamo al campionato del mondo l'anno scorso e dirà chi è successo a questo Oh, che cazzo fanno questi? Albon ha parcheggiato all'ultima curva. E Sainz lo va a attaccare. Boh, per sta per Cordiere S. E baffanculo Cioè un culo però Albon. Ma che cazzo stai a fare? Ma che avvertimento? Ma avvertimento io devo vedere da lui, porca cazzo, si ha parcheggiato in mezzo alla pista, ma non si può fare oh Non so se la macchina tiene uguale. E eh, guarda come allarga nei curva a destra Ma li mortacci di Albon Devi utilizzare il tuo passo più c'è molta energia da usare Sì Alex Ho te lo molta energia E c'è devi fare ma se tu puoi sapere se li vedi, i vedi e gare che quello mi ha parcheggiato in mezzo alla strada Beh ma voi non potete per combattere fa' sta roba qui però Oh, bandiera gialla, attenzione! Ah, speravo che era una car. di gara Sì, ho visto a scoppio ritardato, Alex Oh, c'è uno che va lento qui Che cazzo era? Non ho fatto un tempo a vederlo Uh, Hamilton ha rotto Hamilton, mi dispiace, guarda, lo so che siamo compagni, ma... Infatti, non mi dispiace più niente Mi piace un corpo io vorrei che abbia il senso di fermarsi in quel modo in mezzo alla curva. Ora il coda non è mai stata una pista dove ho brillato, però diciamo che invece mezzala non aiuta. Ma diciamo. eh, però tu sei proprio un prepotente de merda, hai fatto di. La finestra del pit stop è aperta. Sì, si, sì, rientro, va. camu diciamo porca troia stavo a dire abbiamo limitato i danni invece ne abbiamo limitati per niente yeah, questo è questo sempre Magnussen Magnussen sta buono io rota ruota qui scusa eh, eh, scusate ma lui eh, in realtà non gli ho lasciato io lo spazio c'ha ragione lui però io ho la macchina rotta e poi soprattutto per il gioco mio quindi faccio come pare capito Magnussen se forse rientravo subito mettevo là la nuova siamo sti scemi ma la cambieranno, penso Ok uh, ma cambiate cambiato l'ala, sì? No, perché no? No, non ho schiacciato il tasto, vaffanculo mm. Non mi hanno cambiato l'ala Siamo sti scemi ma la cambieranno, penso Sosta imprecisa, abbiamo perso un po' di tempo Ma, ma che abbiamo perso un po' di tempo? Non mi avete cambiato l'ala, ho l'ala rotta Non me l'avete cambiata, automatico, vaffanculo, sì Ecco strategia di gara è completa eh, bella la strategia la corsa con porca puttana ballenate a risico proprio eh è una massa dei scienziati cioè entro con la la rotta non me la cambiate ma voi posso dove di io che mi dovete cambiare l'ala io la odio sta vista mannaggia la vacca, mannaggia per coda di tutti gli americani e di tutti i mcdonald ecco lì che escono tutti i box Oh, Magnus sta qui Quindi Magnussen mi sa che mi ha passato in box Sarebbe il meno Difficile stagli dietro, raga, con l'ala che non, la macchina non gira Nel box non c'è un cazzo di nessuno Ma è possibile? anche uno 5 giri, mi se sta pure vicino a Stroll Ecco, guardate, dove vado a girare Sta macchina non gira, che devo fare? mannaggia la miseria sono andato a cercare via il cartello del DRS perché visto che il DRS non mi si attiva dico se mi porto via il cartello magari invece posso utilizzarlo ma non gira, non gira, non gira se pensi di riuscire, attiva la modalità oddio mio questo... tu stai guardando un'altra gara Alex, capito? sei un rincoglionito Stai a pensare alla modalità sorpasso, c'ho una macchina rotta e voi invece. ecco! Ma io posso dover con Alex. Vengo ai box, va, così mo dite da lì li mortacci i vostri. Vabbè ragazzi, io sono incazzato nero. Non mi aspettavo di certo di vincere sta gara. Ma sinceramente, nemmeno che fosse una tragedia del genere, iniziata quando Albon ha deciso di de parcheggiare al centro della curva e con l'epilogo nel momento in cui. Ai box hanno deciso che se volevano risparmiare le ali perché giustamente non sfasciate troppe. E adesso, finché l'ala non è spezzata a metà e praticamente se vede i piedi del pilota da davanti, non la cambiano. Dunque, ragazzi, a questo punto il sesto posto è praticamente impossibile. Eh, dobbiamo difenderci da Alonso che sta salendo dall'ottavo, che però comunque sia sta. A 41 punti in tre gare può succedere di tutto perché ci mancherebbe però mi sento di dire che la nostra posizione finale purtroppo in campionato sarà questa. Vabbè, raga, comunque gara catastrofica. Io spero che vi siate divertiti. Detto questo vi ringrazio del tempo che abbiamo passato insieme. E come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, andiamo da una fanculo Infatti <musica> pure stavolta ho bloccato la macchina. Ecco, punto tranquillo Diego, tranquillo e vattene a fan. ma mi la giri collo l'acceleratore, cioè mo la frizione se mo l'acceleratore rimango fermo lì oh io non so capace a partire che cazzo devo fare come cazzo si parte su sto gioco cioè... dai ce la famo ce la famo partiremo bene stavolta me lo sento me lo sento me lo sento me lo sento No, no, no, io non so che fare